Buonasera e benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Cristallo Il mio let's play walkthrough gameplay completo del gioco Che faremo dall'inizio alla fine di Pokémon Cristallo Senza star qui a velocizzare, senza star qui a fare speedrun o cose di questo tipo Andiamo quindi ad affrontare il primo Pokémon selvatico del secondo episodio Ovvero Sentret Quello qua Abbiamo anche le Pokéball ora Possiamo eventualmente catturare dei Pokémon, ma vi confesso che Sentret non è un Pokémon che mi attira particolarmente. A livello di design mi piace, ma da usare non lo trovo molto stimolante, devo dirvi la verità. Quindi tiriamo giù Sentret. Poi continuiamo. Allora, avevamo appena preso le Pokéball. Possiamo salire qui, Vediamo un po' perché non me la ricordo di preciso la regione di Yoto, la seconda generazione. Ok. Salve. Di qui passano molti tipi di Pokémon. Se vuoi anche farli tutti devi guardare ovunque. Ok, andiamo. Percorso 46. Ah, mi sa che qua non possiamo andare. Mi sa che qua non, non possiamo andare su, vediamo, eh. Giusto per sicurezza, esatto. Qua si può solamente scendere e se non ricordo male si scende tipo dall'ultima città o dalla penultima Comunque dalla zona finale del gioco, se scende da lì Ok, proseguiamo La bacca si è ricaricata qui eh? Bacca, vai, prendiamoci di nuovo la bacca Ecco fatto E possiamo proseguire le scarpe da corsa le misero in seconda generazione o in terza? Mi sa in terza, eh? Mi sa in terza generazione. Ora possiamo comprare le Pokéball, sì. Eh, ne comprerei giusto un paio extra, per essere sicuri. Mm, due pozioni, che possono sempre far comodo. E soprattutto gli antidoti. Gli antidoti ne prendo tre, dato che costano comunque poco. E uno antiparalisi. Perfetto, non serve a nulla accumulare soldi in Pokémon, conviene spenderli se vi servono le cose. Ora, tiriamoci velocemente una cura al nostro Totorail. Ecco fatto. E andremo, spero, in questo episodio a catturare, insomma, il primo Pokémon della nostra squadra. Ho in mente un Pokémon che vorrei usare, eh, come Pokémon volante, te lo già in mente. Quindi vediamo un po' se riuscirò ad ottenerlo in questa parte. Allora, si sale. Qui possiamo prendere di nuovo Bacca. Ecco fatto. Che non è il giocatore del Milan. Eh? Non è l'ex giocatore del Milan. Non so di quanti anni fa. Ma è Bacca. Allora, proseguiamo. Salve. Tutti si divertono a combattere. Anche tu, vero? Ah, ok. Te ti avevo già sfidato, allora. Primo perso. Così sto cercando nuovi Pokémon. Ehi. Non sempre tanto forte. Dai, lottiamo. Attenzione, questo ci sberfeggia e poi ci chiede di lottare. Vediamo un po' chi è. Attenzione, è lui o non è lui? Ma certo che è lui! Gennaro Bullo! E il suo Rattata! Guardalo di fiero. È da qui che è partita la leggenda, ragazzi. È da qui che è partita la leggenda di Gennaro Bullo. Andiamo di grazzo contro il suo Rattata. L'usazione. E noi andiamo ancora di graffio. Ecco fatto. Abbiamo sconfitto Ratata e Totora e sale a livello 9. Perfetto. E Gennaro Bullo ha perso la sfida. Ah, Ho perso ancora. Forse dovrei avere più Pokémon per poter lottare meglio. No, continuerò con quello che ho ora. Vada come vada. Senti, mi dai il tuo numero? Così ti chiamo per una lotta. Anch'io ho poca esperienza. Potremmo allenarci insieme, ma certo. Ma il numero a Gennaro Bullo si dà di default. Eh. Appena mi viene voglia di lottare ti chiamo, ok? Assolutamente sì. Sfidiamo anche questo allenatore. Alleni i Pokémon, giusto? Allora devi combattere. È un, è un imperativo categorico, no? Alleni i Pokémon, devi combattere. Gaspare va bene, lui ha due Pokémon mentre noi solo uno però ha un PJ a livello 2 tra l'altro devo dire che le animazioni per essere il pixel art e per essere delle animazioni degli anni 2000 su una console portatile non sono male cioè non sono belle da vedere le animazioni che fanno i Pokémon quando entrano in campo non sono niente di che a livello, cioè non sono qualcosa di strabiliante però sono molto belline da vedere Ok, graffio di nuovo. Stiamo graffiando tutti i Pokémon che incontriamo in questo percorso. E Gaspare Bullo ha perso la sfida. Strano, prima ho vinto. È lui che ha vinto contro il povero Gennaro. È dura diventare un buon allenatore. Sfidando gli altri potrò migliorarmi, vai vai, continua. Consigli utili, mai rubare i Pokémon dagli altri. Le Pokéball vanno lanciate contro Pokémon selvatici, beh, giustamente. Ok, altra allenatrice. Io non alleno Pokémon, ma se guardi un allenatore negli occhi dovrai lottare. Attenzione, un altro imperativo categorico. Ed ecco un altro allenatore che ci sfida. Cercavo un Pokémon coleottero e ho trovato te. Quindi è un Pigna Mosche questo, evidentemente. Eccoci qui, Dean Pigna Mosche. nel campo Caterpie. Vai Totodile Graffio deve Babe ci rallenta un po' la velocità Ma non è un problema Andiamo ancora di grappio, Siamo comunque più veloci Tra l'altro noi siamo 6 livelli avanti nei livelli più bassi del gioco quindi assolutamente Nessun problema Ed ora di nuovo Caterpie Meglio che non abbia Wedol così non rischiamo di essere avvelenati Ecco qua Brutto colpo, si gode Livello 10 di Totolile Perfetto Uffa, sei troppo forte Quindi proseguiamo Percorso 31 Ok, si può andare solamente da questa parte Tu non sei un allenatore? Grotta scura Se dei Pokémon la illuminassero, la esplorerei Mmm, grotta scura. Prendiamo questo strumento, una bella pozioncina. E entriamo un attimo nella grotta scura. Ma giusto per eh, incontrare dei Pokémon selvatici. Sempre se si degnano di uscire. Dai, Niente. Pokémon selvatici nella grotta scura non ci sono allora. Niente, non escono. Ah, ecco lì finalmente vediamo che esce un geodude che con quel gesto della mano è un po' equivoco però è un geodude uh, usiamo graffio perché vorrei provare a catturarlo il geodude usa azione vai ancora graffio e di nuovo graffio Perfetto, vita rossa, dovrebbe essere abbastanza in range di cattura. Zaino. Ah, hanno diviso questa volta? Ok, hanno diviso le tasche, buono. Nel primo episodio ho detto che non le avevano divise, ma perché mi sembrava che non le avessero divise, invece le hanno divise. Ottimo, ottimo, ottimo. Finalmente, altra innovazione importantissima nella saga di Pokémon. Altro cambio fondamentale perché la borsa della prima generazione era di un confusionario assurdo. Nel frattempo abbiamo preso Jojude, il primo Pokémon catturato in questo let's play. Ieri dei loro corpi robusti si divertono a scontrarsi per vedere chi ha il fisico più forte. È un divertimento importante. Io però vorrei continuare ad esplora... esplorare un po' questa grotta per vedere se salta fuori un altro Pokémon selvatico. Non un Geolude Fuga Vediamo, faccio un ultimo tentativo Come sapete se mi seguite anche sulla serie di Pokémon Fire Rush Io solitamente faccio tre tentativi con i Pokémon selvatici in video Poi vado avanti in caso poi torno fuori dal video E questo è l'altro Pokémon che vorrei prendermi Il problema è che immagino che con un graffio lo ammazzi Quindi andiamo di Ira. Perfetto Sanguisuga Che non mi toglie letteralmente nulla E proviamo a catturarlo Pokéball È fatto Dai prendilo Non ci credo cioè, Zubat a livello 2 uscito dalla Pokéball Erano vecchi tempi a questi. In cui non esistevano le Belox Ball o altre cose di questo tipo che ti permettevano di catturare un Pokémon al 50 appena lo incontravi. Qui... Ah, è vero che Ira, tra l'altro, aumenta, giustamente. Ira aumenta di potenza ogni volta che la fai. Comunque, dato che avete capito che voglio prendermi uno Tsubat, eh, vediamo se ne esce un altro. Ai Geodude faccio fuga, tranquillamente. Fuga. Dai, dai, dai. Vediamo se salta fuori uno Tsubat. Oh, ci mettono un po', eh. ci mettono un po' a uscire i Pokémon selvatici, eh? Guarda lì. Forse avevano modificato l'encounter rate dopo le lamentere dei giocatori nel Monte Luna della prima generazione, in cui non si potevano fare tre passi prima che uscisse un Pokémon selvatico. Ok, un altro Zubat ancora a livello 2. Andiamo di Ira... userà sanguisuga, sì, anzi lei userà sanguisuga dato che è una femmina e vediamo se riusciamo a prendere questa Zubat. Dai dai dai dai dai dai ok abbiamo penato per catturare una Zubat a livello 2, questo già vi fa capire come erano tarati in maniera diversa a livello di difficoltà e di sfide da dare al giocatore i Pokémon delle prime generazioni in confronto agli ultimi. Durante il giorno riposano insieme, appesi ai soffitti di vecchi edifici o all'interno di grotte. Perfetto, quindi possiamo uscire dalla grotta oscura e proseguire verso Ovest. Allora, iniziamo subito a cercare di allenare la nostra Zubat. Quindi mettiamola al primo posto e vediamo se tu sei un'allenatrice. Sì, anzi un allenatore. Ho catturato un po' di Pokémon. Lottiamo? Ma no, certo che sì. Ma certo che sì. Caro Pigna Mosca. Ma nel campo Caterpie. l'altro è al livello 2, come il nostro Zubat. Anzi, come la nostra Zubat. E non essendoci ovviamente il condivide esperienza automatico attivo per tutti i Pokémon, tocca fare così. Tocca fare avanti e indietro con i Pokémon. Ok, fortunatamente one shottiamo questo Caterpie. Poi, dato che sono dei Pokémon che hanno praticamente zero punti esperienza da dare, non mi metto a fare avanti e indietro qui con Subat. Tiriamoli giù tutti con Totorail. Altrimenti ci staremo qui molto tempo, inutilmente Widdle Lasciamo Totorail Bellino lo sprite di Widdle, anche la codina che si muove Ok, questo però è a livello 3, già più importante Ecco che arriva la velenospina, c'è velena? No, fortunatamente no Perfetto, giù Widdle ed infine un altro Caterpie, lasciamo Totodile. Ancora Graffio. E' un Bob, battuto Feb Pignamosche. Ah, e ah... Puoi catturare un Pokémon anche se ne hai già sei in squadra, entrerà automaticamente nel tuo box che furia sei in gamba sai sono sempre alla ricerca di Pokémon e nell'erba trovo bacche di tutti i tipi se ti va ne prendo un po anche per te lasciami il tuo numero certo ti chiamo appena trovo qualcosa che ti potrebbe interessare questo ci dà bacche gratis se ripassiamo da lui quindi perché non dargli il nostro numero allora e qui c'è qualcosa vediamo sì si può passare Vediamo chi salta fuori dall'erba alta Un bel Sprout hmm. Pokémon interessante E che mi darà un po' di punti esperienza Perché adesso noi lo faremo fuori con Totorail Sperando che lui non ci frusti Vediamo se è già frustata Sì, azz Super efficace Fa malissimo Andiamo di graffio però non dovrebbe avere molta difesa, infatti Graffio quasi lo butta giù con un brutto colpo. Questo è vero. Niente, Totorail è stato disintegrato da Bellsprout. Ho paura che potremmo forse per. No, beh dai, Zubat dovrebbe farcela in teoria. Eh, eh Frustato non dovrebbe fare niente a Zubat, appunto. Mentre Sanguisuga dovrebbe essere super efficace. No, non è super efficace, però ha preso comunque un po' di punti esperienza alla nostro Zubat. Livello 4, ottimo. Due livelli se li ha fatti subito. Fortunatamente non abbiamo incontrato un altro Pokémon selvatico qui, perché saremmo stati messi molto male. Devo assolutamente arrivare al centro Pokémon di Violapoli. Eccoci qua. E curarci. Perfetto. Ora abbiamo tre Pokémon in squadra, di cui due fissi saranno fattorelli Zubat mentre Jodude diciamo che è lì in prova, non sappiamo ancora se tenerlo oppure no. Tre anni fa ce la siamo vista brutta, Team Rocket stava per fare del male ai Pokémon, poi però grazie a un ragazzino la giustizia ha trionfato, quel ragazzino eravamo noi. Un tipo di nome Bill ha creato il sistema memoria Pokémon, come vedete è molto ancorata la prima generazione, questa seconda generazione, anche a livello proprio narrativo di costruzione del mondo. I Pokémon non sono intelligenti, non obbediscono ad un allenatore che non rispettano. Senza le medaglie giuste faranno solo ciò che vogliono. Esattamente. Ora andiamo a finire di esplorare come si deve il percorso precedente perché ce la siamo un po' data a gambe dopo la morte di Totorail. Mi sono allontanato troppo, meglio telefonare a casa. A noi non interessa particolarmente telefonare a casa, ma interessa andare a parlare a lui. Ho trovato un buon Pokémon a grotta scura. Voglio allenarlo per, per sfidare Valerio. È il capo palestra di Violapoli. Ok. Quindi non era un allenatore, era solamente un ragazzo che ci informava che il capo palestra di Violapoli è Valerio. Si dice che a Torre Sprout appaiono degli spettri. Pare che le mosse normali non abbiano effetto sugli spettri. Mmm. Attenzione ai spettri, eh. Salve. I Pokémon scambiati crescono velocemente. Ma senza le medaglie giuste, potrebbero non obbedirti. Ok. dei Pokémon. Hai Bellsprout? Puoi scambiarlo con Onyx addirittura. Eh, ehm, è uno scambio vantaggioso se avete Bellsprout. Quindi fatelo. Eh, è possibile di farlo. Via La città degli antichi profumi. Accademia Pokémon di Primo, entriamo nell'Accademia Pokémon di Primo. Ho scambiato il mio Pokémon migliore con il ragazzo vicino, ok? E' il Pokémon che ho appena preso ha qualcosa con sé. E qua ci avvisano che possiamo effettivamente dare degli strumenti ai Pokémon. Un Pokémon che tiene una bacca può curarsi nella lotta. I Pokémon possono tenere molti altri strumenti, è davvero dura a prendere appunti. Ma tra l'altro il mio Totoro e l'amica aveva una bacca. L'aveva usata Mi sa che l'aveva usata Strumenti E eh, infatti non stava tenendo nulla Ecco perché è morto come un pirla Dove andare in albacca Eccola qua Ecco prendila Anche tu Tutsubat Strumenti Dai E prenditi una bacca Ecco fatto Già che ci siamo Ordiniamo i Pokémon In modo che Geodude non sia sempre Nel mezzo alle balle Ecco fatto Poi parliamo a lui prendo appunti sulla lezione del maestro. Dovrò anche copiare ciò che è scritto alla lavagna. Ok, alla lavagna ci sono scritti ancora i problemi di stato, vediamo. Sì, modifiche di stato durante una lotta. Leggiamo tipo il Bruch. Le scottature continuano a ridurre PS, inoltre riducono la potenza dell'attacco. Le scottature persistono anche dopo la lotta. Curale con antiscottatura. Ok, e qui giustamente se uno non ha mai giocato... Ti dato, Vi vengono date tutte le informazioni molto utili per sapere come trattare i problemi di Stato. Di qua serve taglio, quindi non possiamo passare. No, mi sta chiamando Gennaro Bullo, di già? Ciao Glacial, come va? Sono Gennaro, hai un minuto? Dai, incontriamoci e lottiamo. Sarà un'altra storia, vedrai. Percorso 30, mi trovi lì. Quando sei lì, cercami. Bene, a dopo. Ok, la prima chiamata di Gennaro Buldo non si scorda mai. Valerio della palestra di Violapoli è un buon allenatore. Ha ereditato la palestra dal padre e la sta mandando avanti molto bene. Questa è la palestra, Gym. L'elegante maestro dei Pokémon di tipo volante. Ok. Oddio, salute, alleni tu i Pokémon. Il capo palestra hai sfidato? No. Davvero? Ma non hai ancora studiato. Seguimi. Ah, ho già studiato Sono insegnante, non te l'ho detto Puoi imparare da me qualche trucchetto eh, Entriamo a parlare con lui Magari ci sfida o ci dà qualcosa Sono primo Deliziosi Pokémon, non è vero? Mi delizierò di insegnarti l'arte dell'allenatore Se ti piacerà ad ascoltarmi Di te farò un vincitore Bene, veniamo al suo dunque. Il Pokémon in cima alla lista è il primo a lottare comunque. Se l'ordine provi a cambiare, magari potrai migliorare. Qualcos'altro da me vuoi sapere? Non vuoi sapere come allenare i Pokémon in modo perfetto? Bene, è presto detto. Un Pokémon guadagna esperienza se entri in battaglia anche per poco. Manda in campo per primo un Pokémon e cambialo subito dopo. Se il Pokémon debole diventerà forte, migliore sarà la tua sorte. Ok, interessante questo primo. Carino anche questa cosa, no? Che ti spieghino anche come effettivamente allenare i Pokémon diabolini nel caso a cui tu non lo sappia. Alleni i Pokémon. Bene, allora il capopalestra sarà la tua prova per vedere se sei davvero forte. Ok, finiamo di esplorare questa zona: c'è cioè il Pokémon Market. Ho visto un albero contorsionista. Se lo tocchi, si agita e inizia a danzare. Forte, sta ovviamente parlando di Sudogoodoo. Lei usa i nomi dei suoi cibi preferiti, per i soprannomi dei suoi Pokémon, naturalmente. Hmm. Ho chiamato il mio P.G. Fragoloso, ok questo è Fragoloso quindi, sì, perfetto. E comunque tramite questo dialogo ti viene anche spiegato che puoi soprannominare i Pokémon. Percorso 36. Uno strano albero blocca la strada per Fiordoropoli. Così non posso andare a far spese. Bisogna fare qualcosa. Adesso dovuto lo strano albero. Che tristezza. Volevo abbattere l'albero tirandogli un bel pugno. Ma non ce l'ho fatta. Che frana. Vabbè, abbattere gli alberi a pugni è una cosa che può fare solamente in Minecraft. Niente, non possiamo passare. Qui c'è un po' di erba alta. Ok. Mentre qui sotto dovrebbero esserci le rovine alfa, se non ricordo male, giusto? Rovine d'alfa, ingresso nord, appunto. Possiamo passare? Hai notato quello strano albero sulla strada? Da quello puoi capire perché le rovine d'alfa hanno così pochi visitatori. Colpa del suo dovuto. Non ti chiedi chi abbia costruito tutto questo? E perché? Eh, ragazzi, dai, voi che lo sapete, chi ha costruito tutto questo? E perché? Masso mistero. Cos'è Campa? Camera Pannelli. Ok, facciamo che però le rovine d'alfa le visitiamo davvero in un altro episodio. Perché abbiamo ancora Violapoli, la palestra e la torre Sprout da fare prima. Quindi... Andiamo alla torre Sprout. Che dovrebbe essere qui sopra. Eccola qua. Torre Sprout. Scopri la via dei Pokémon. Andiamo. Salve. Un bel Sprout alto più di 30 metri. Si dice che fosse il pilastro centrale. È interessante. Vedi come oscilla il pilastro? Qualcuno si sta allenando lassù. La torre Sprout fu costruita molti anni fa per allenare i Pokémon. Ok. Solo se arrivi in cima otterrai una MN. Tocca arrivare in cima allora. Tu sei un allenatore, vero? Sì, primo allenatore della Torre Sprout. Per quanto violente siano le lotte, la torre non cadrà mai. Ok. Ecco il signor Plato, saggio, che manda in campo Bellsprout. Giustamente, siamo nella Torre Bellsprout. Che ti puoi aspettare se non Bellsprout? Vediamo con Zubat quanto ritorniamo con Sanguisuga. Pochissimo. Il problema è che loro hanno fustata Il che vuol dire che se vanno in campo Totorail si prende delle sberle Fortissime Questo è il problema E Geodudo ovviamente è inutilizzabile Cioè Geodudo probabilmente viene one shottato O bishottato Anche full vita mm. Allora ragazzi facciamo così Solo per questa parte Perché altrimenti sarebbe un tedio assurdo Sarebbe di una noia mortale Velocizziamo Velocizziamo Perché altrimenti raga qui non si va vale da nessuna parte eh. Ok Subota a livello 5 Altro Vesprout non voglio cambiare Pokémon E siete pronti? Maratona E abbiamo battuto anche questo secondo Vesprout poi, oh, altro bell sprout, continuavo ovviamente ad usare Zubat e si va ancora di maratona. Ecco fatto, Zubat a livello 6 e impara supersuono. Mi sono impegnato, ma sono debole. Le oscillazioni del pilastro proteggono la torre persino dai terremoti. Effettivamente è una costruzione antisismica, tecnicamente. È una costruzione con delle proprietà antisismiche senza volerlo. Vado a curarmi Pokémon perché come avete visto Zubat ha finito i pipì di Sanguisuga. Quindi non può fare altro se non tirare scontro e non è molto utile a questo punto. Però ha già imparato Supersuono. Ora è importante che impari una mossa seria il prima possibile. Perché così è inutilizzabile come Pokémon. Ok, torniamo su. Ehi, spostati. Niente, si mettono tutti davanti, cioè si spostano apposta per mettersi davanti, questi infami. Allora, non c'è nessuno strumento qui, quindi andiamo al secondo piano. Dove c'è uno strumento? Un'antiparalisi. E si può andare su di qui, dove c'è un altro allenatore. Obbligatorio. Stiamo a guardia di questa torre. Qui rendiamo omaggio a tutti i Pokémon. Ok. Caro Renato Saggio. Che va capo? Bellsprout. Ovviamente. Zubat, è tutto tuo. Andiamo ancora di maratona. Purtroppo è così. Ok. Poi, altro Bellsprout. E altra maratona. Perfetto. Livello 7 di Zubat. E infine un nuovo Bellsprout. Ancora sanguisuga. Ora inizia a usare scontro. Ah, è vero, non ha più pipì quindi devo usare super suono. In continuazione. Ok, perfetto. Si è buttato giù da solo. G grazie. Ora ragazzi, taglio. E ci rivediamo qui con Zubat curato. E eccoci qui. Ho curato Zubat, possiamo proseguire. Qui in fondo, vediamo cosa c'è. Un altro allenatore oscilla come il vento. Oscilla come foglie al vento, ok. Affrontiamo anche quest'altro saggio Orazio. Che ovviamente manda in campo best E noi andiamo di Zubat e andiamo. Allora, prima di tutto con Super Suono. Così magari risparmiamo un PP di Sanguisuga. Se si colpisce da solo. Perfetto. E ora poi andiamo di Sanguisuga. Ecco, fatto. Poi oh, è bel Sprout. E andiamo di Supersuono. Ha fallito. Beh, ancora Supersuono allora. Perfetto, così confuso da colpirsi da solo Andiamo poi di Sanguisuga Tra l'altro si fa più male Besproth stesso colpendosi da solo Che Zubat con Sanguisuga La velocizziamo un po' perché altrimenti qui restiamo tre anni Di poco eh, di poco non è salito di livello Vai, ultimo Pokémon di Orazio E andiamo ancora di sanguisuga. Ecco fatto. Tanto dopo questa battaglia sarei comunque andato a curarmi i Pokémon. Oh, sono debole. Ok, ci rivediamo qui con Zubat curato. E rieccoci qui. Possiamo prendere questo strumento qui sopra. Che è una precisione X. Ottimo da vendere o da buttare nel cestino dell'umido. Scegliete voi. E qui c'è una bella statua di Bellsprout. E incontriamo il primo Pokémon selvatico della Torre Bellsprout, ovvero un Rattata. Faremo fuga. Possiamo passare di qua, no? Ok, saliamo ancora allora. Pozione: ottimo. E affrontiamo il primo della Torre Bellsprout. Mi alleno per trovare nei Pokémon l'illuminazione. C'è cioè il primo dell'ultimo piano della torre Bestprout. Gin assaggio vuole lottare. E hanno letteralmente tutti i ragazzi, quindi non è che ci sia molto da dire. Eh. Fortunatamente abbiamo la velocizzazione. Possiamo fare questo. Ecco fatto. E il primo li abbiamo tirato giù. Il mio allenamento non è completo l'allenatore si rafforza con i suoi Pokémon. Anzi, sono i Pokémon che si rafforzano con l'allenatore. Sfidiamo quest'altro. La luce dell'MN dell'anziano illumina anche il buio più fitto. E quindi qua si viene spoilerato che avremo Flash come MN. Livio saggio vuole lottare. E manda in campo il Bellsprout. Allora, Zubat usa prima super suono. Così magari un PP di Sanguisuga riusciamo a risparmiarlo, eh. Perfetto. Vai, Sanguisuga. Ora velocizziamo un po'. Perfetto. Quindi Zubat a livello 9. Ecco qua. E sfortunatamente non impara nessun'altra mossa. La luce è dentro di me. Ok sfidiamo anche questo qui. Fammi vedere la fiducia che hai nei tuoi Pokémon. Aristo saggio. Ma in campo ovviamente Bellsprout. E noi andiamo di Zubat. Andiamo di Super Suono, Come prima mossa. E attacca comunque, ok, con crescita. Allora noi andiamo di sanguisuga. Li togliamo pochissimo, ragazzi, pochissimo. Ebbene, Sprouton non è già più confuso, eh. La confusione dura pochissimo. Continuiamo a confonderlo. Ecco qua. Così confuso da colpirsi da solo, si gode. Poi, altra sanguisuga, se non ultima sanguisuga che possiamo tirare in questa lotta. Ok, beh, sprout è a metà vita. Ed è confuso. Così confuso da colpirsi da solo. Buonissimo. Tiriamo un super suono inutile, perché tanto non possiamo fare nient'altro. Vedete che si colpisce ancora da solo? Ottimo. Dai, basta farlo colpire ancora una volta da solo. Quindi, dato che aspetteremo che si colpisca da solo, ok, stavo per dire velocizzo, in realtà si da solo subito. Ottimo. Aristo saggio per usare u Lasciamo in campo Zubat, così prenderà un po' di esperienza. Prima volta che vediamo u in questo Let's Play. Tra l'altro so che è un Pokémon che piace a molti di voi. u E scommetto che ce eravate nella vostra squadra di oro, argento, cristallo, eh il bel Noctowl, ed ora mando Totorail. Perfetto, Ututo è confuso, mi riesce comunque ad usare l'attacco, mi ha identificato, io allora vado di graffio. Ututo non è più confuso, va bene. Vai, ancora di graffio. un'altra volta di graffio. Abbiamo battuto anche Aristo, saggio. Sì, devo dire che hai davvero fiducia in loro. L'anziano non è distante, però ci rivediamo qui con i pokémon curati. Ops! Hai classe! Speravo di poter andare giù in realtà a curarmi pokémon, invece mi ha fregato il gioco. Come promesso, eccoti una MN. Però lasciamelo dire. Dovresti trattare meglio i tuoi Pokémon. La tua tenacia, anzi scusatemi, la tua tecnica di lotta è troppo rude. I Pokémon non sono strumenti di guerra. Ah ah, dice di essere l'anziano, ma è un mollaccione. È logico, non credi? Non perderò mai contro chi fa tante prediche sulla bontà verso i Pokémon. A me interessano solo i Pokémon forti e vincenti. I Pokémon deboli mi lasciano indifferente. Paul usa fune di fuga e scappa. Ok. Ora. Troviamo una bella fune di fuga. Il fatto è che non ricordo se l'anziano debba essere sfidato oppure no, quindi. Facciamo fuga da questo ratata. Onde evitare di affrontare l'anziano saggio lì con Zubat. Che non può far nulla. Eh, mi curo i Pokémon e torniamo qui. E rieccoci qui, ho curato i Pokémon, possiamo parlare all'anziano saggio. Sono felice che tu sia, che tu sia qui. La Torre Sprout è un luogo per allenarsi. Le persone i Pokémon mettono alla prova il le proprio legame, costruendo un radioso futuro. Io sono la prova finale. Fammi vedere quanto è forte il legame tra i Pokémon e te. E infatti, ricordavo bene allora che bisognasse affrontarlo. Ho fatto bene ad andare a curarmi Pokémon. Vico saggio, vuole lottare. Manda in campo Bellsprout come primo Pokémon. Ok. A livello 7, quindi niente male. Noi abbiamo la nostra Zubat che userà subito Supersuono. E iniziamo a mettere la confusione. Vediamo se si colpisce da solo. Godo. Godissimo, anzi. Poi andiamo di sanguisuga. che non toglierà nulla però vabbè è eh, sempre non è niente ragazzi e niente Bellsprout non è più confuso andiamo allora ancora di super suono così confuso era colpirsi da solo ottimo sangue suga. Niente, la confusione dura un turno, mi sa che non l'avevano ancora sistemata questa cosa della confusione, eh. perché prima se non sbaglio tra l'altro è durata tipo 5 turni. Mi sa che non l'avevano ancora bilanciata bene la confusione in seconda generazione. Ok, però a questo punto il buon Belsprout ci lascia. E Zubat può salire a livello 10. Ecco fatto. Poi Utut, lasciamo in campo Zubat, Cerchiamo di dargli più punti esperienza, anzi di darle più punti esperienza possibile. Andiamo di Supersuono e poi cambiamo Pokémon e entriamo con Totorail. Ha comunque stato preveggenza, va bene. Ha sprecato, praticamente sprecato un turno il buon saggio qui. Andiamo di Totorail. Niente, vedete, la confusione dura un turno, cioè non, non ha molto senso. Andiamo di graffio. Ok, mi ha abbassato l'attacco, mannaggia. Andiamo ancora di graffio. Eh, gli facciamo pochissimo con l'attacco droppato, eh. Speriamo in un brutto colpo. Vediamo. Dai dai dai, nemmeno. Ok, abbiamo tirato giù anche Ututta. Dottor Elsa, livello 11. E Vico Saggio sta per usare di nuovo per Sprout, quindi rimandiamo in campo Tubap. E andiamo di super suono e sanguisuga. Vediamo se rimane confuso. Ok, questa volta rimane confuso per almeno più di un turno. Bello che continua a colpirsi da solo forse è solo una mia sensazione, ma sembra che eh, la possibilità con cui i Pokémon si colpiscano da soli sotto confusione sia più alta del normale. Cioè, non mi era quasi mai capitato che si colpissero da soli così tante volte, a memoria, eh? Sembra che con questa seconda generazione la probabilità appunto di colpirsi da soli sotto confusione sia parecchio alta. Eccellente! Tu e i tuoi Pokémon non avrete problemi ad usare questa mossa. Prendi questa MN, è Flash, e riceviamo così lmn 05 Flash illumina anche i luoghi più oscuri, ma per usarlo fuori dalla lotta ti serve la medaglia della palestra di Violapoli. Giustamente. Oh, Gennaro, di nuovo? Ma sto parlando, Gennaro! Sono Gennaro, hai venuto? Il mio Rattata è più forte che mai. Non credo che nella tua squadra ci sia un Pokémon così forte. Sai che ho battuto un esemplare di PJ l'altro giorno? È stata una passeggiata. Beh, è chiaro, siamo così forti. Bene, a dopo. Niente, Gennaro Bulla ha già iniziato a rompere i coglioni in maniera allucinante. Spero che questo viaggio ti farà crescere. Ah, lo spero anch'io. A questo punto possiamo beh, uscire dalla torre Sprout senza usare la, la fune di fuga. Perché mi sembra leggermente uno spreco tirare la fune di fuga per uscire dalla torre Sprout quando è l'uscita letteralmente a due passi ed è c'è cioè, un unico percorso per uscire quindi non ci si può nemmeno perdere ecco qua siamo già fuori praticamente e abbiamo così completato la torre Sprout eccoci qui quindi nel prossimo episodio andremo a sfidare la palestra di Biolapoli quindi Valerio